play, premi like, ci stanno le tigre online oh. clicca e condividi uomo che non basta mai ma ma MaxiMix che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si scaltro è un break matalo matalo camperon dietro la cru e iscriverti al canale MaxiMix su YouTube se oh. tutto e di più forza fallo pure tu perché oh. con le tigre di Roma stare sempre un passo in più round and round we go losing self control I keep telling myself but I don't wanna let you know Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch per fare gli outfit o meglio il vecchio glitch che però eh, ho voluto ripostare perché sono cambiate alcune cose dal momento che è stato pubblicato il money freeze Rockstar eh, diciamo ha facciato alcune opzioni e quindi in pratica questo qui è un after patch ovviamente quindi la prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo eh, i completi col personaggio donna dobbiamo creare un secondo personaggio uomo e se li vogliamo con il personaggio uomo dobbiamo creare il personaggio donna. io in questo caso andrò a modificare il primo personaggio che è il personaggio donna e quindi andrò a creare un personaggio uomo ragazzi il video è un po' lungo ve l'ho lasciato integrale proprio per cercare di spiegare al meglio la cosa qui ci chiederà di passare il rango dal primo al secondo personaggio fatelo perché almeno tanti pezzi di abbigliamento vi risulteranno sbloccati e potrete metterli altrimenti non potrete metterle le cose che magari richiedono un rango per capirci quindi creiamo il nostro personaggio lo creiamo a cazzo, brutto, come ci pare insomma, come sia e andiamo in online ragazzi quindi cliccheremo e andremo a, a creare il personaggio Ragazzi vi ricordo in descrizione il mio gruppo Telegram eh, Dove potete entrare liberamente Scambiare opinioni su tutto ciò che riguarda Glitch, GTA Anche magari scambiare semplicemente una chiacchiera Dire una cazzata Entrate tranquillamente Mentre entrate ovviamente leggetevele le regole Così almeno non correte il rischio di essere sanzionati, bannati o altre cazzate varie e in descrizione c'è anche il link del contest road210k ragazzi un contest in cui estrarò un account a 10.000 iscritti con questo account di 800 milioni comunque andate a vedere il video una volta spawnati in sessione ragazzi, premete il tasto start se non vedete le icone del negozio di abbigliamento cambiate sessione perché tanto è inutile che ci andate davanti al negozio di abbigliamento anche se sapete dove sta perché comunque non vi farà entrare quindi fate direttamente un cambio di sessione e nella nuova sessione vi farà spawnare eh, le icone diciamo di negozi di abbigliamenti e potrete entrare tranquillamente quindi come dicevo ragazzi vi ricordo ancora il contest eh, dell'account a 10.000 iscritti quindi aiutatemi ad arrivare a 10.000 iscritti prima ci arriviamo prima faremo l'estrazione di, que di questo contest ovviamente e prima assegnerò questo account ragazzi poi vediamo se vi comportate bene magari può essere che vi faccio pure qualche altro regalino se sennò... no vedremo insomma voglio la presenza sul canale ragazzi siate attivi sul canale commentate, lasciate like e tutto il resto ragazzi dovete essere belli attivi sul canale quindi passiamo al glitch ragazzi una volta che siamo tornati nella sessione io mi metto un passiva così evito rompi i coglioni dicevo una volta che saremo tornati nella sessione avremo eh, i negozi sulla mappa quindi ci dirigiamo al negozio di abbigliamento e andremo a fare i nostri completi allora ragazzi vi lascio il video il primo video che feci perché in riferimento ci sono tutte le tabelle per poter fare i completi comunque penso di lasciarlo anche qui sotto quindi aprite sempre la cazzo di descrizione che ci trovate tante cosine interessanti nella descrizione e come dicevo io in questo video per dimostrarvi che funziona andrò solamente a fare i jogger perché con questo personaggio qui che ho con questo account non li avevo e quindi andrò a creare il gioco. Mi metterò questo completo, ragazzi, perché se mettete un'altra maglietta diversa da questa non vi salverà i jogger. Questo, questo ve lo dico in anticipo e una volta messi questo completo, ragazzi, andremo a cercare i pantaloncini. Di tanto famosi pantaloncini da uomo che ci permetteranno comunque di avere i jogger tutti questi qui che avete visto quindi andiamo a comprarli uno per uno e salvare direttamente quindi faremo X per comprarlo e poi andremo a salvare il completo. X per comprarlo e salveremo il completo. quindi io adesso vi lascio un pezzettino di video e ci risentiamo fra pochissimo a questo punto ragazzi quando avete finito di comprare tutti i pezzi che vi servono andate in creatore ragazzi andate nel creatore e dovrete andare a creare una gara ma adesso andiamo a fare tutto passo per passo in maniera tale che il glitch vi sia abbastanza chiaro andiamo in crea gara gara terrestre e andremo a creare una gara da punto a punto come ho già detto faremo tutto passo passo quindi dovremo eh, diciamo mettere tutto quello che ci richiederà il gioco un titolo alla cazzo vedete io ho messo gg però cancello perché avevo un altro un'altra gara creata così e quindi ho messo un'altra un cosa alla cazzo, facciamo la foto alla cazzo facciamo tutto alla cazzo ragazzi mettiamo due giocatori in maniera tale da non stare ad impazzire per la via di partenza e mettiamo gara standard da punto a punto ragazzi a questo punto eh, dobbiamo andare a piazzare il luogo di attivazione una volta piazzato il luogo di attivazione facciamo la foto e andremo a piazzare i primi checkpoint io in questo caso ne piazzo due a distanza di un chilometro uno dall'altro ragazzi perché altrimenti non ve la farà salvare la gara perché questo è il passo successivo che dovrete fare salvare la gara perché eh, non si può fare come si faceva prima però adesso andiamo a vedere nel dettaglio quello che dovete fare io qui volevo fare una mandragata dico mo appoggio il checkpoint invece non sono riuscito a appoggiare il checkpoint quindi devo avvicinare per forza la visuale per capire dove cazzo appoggiare il checkpoint quindi a questo punto quando avete messo il checkpoint fate prova gara fate prova insomma la provate e la portate a termine arrivate alla conclusione della gara una volta che avete portato a termine una gara vi dirà completata schiacciate X e andate, andate su salva ragazzi dovete andare su salva dovete fare il salvataggio e poi dovete uscire da questa sessione del creatore quindi andremo ad uscire ci riporterà nella schermata principale del creatore e qui dovremo andare a carica creazione ragazzi e dovremo caricare la nostra creazione in questo caso FF quella che ho creato adesso insomma appena respawneremo ragazzi cioè appena comunque avremo questa schermata premiamo start anche senza fretta andiamo online seleziona personaggio e vedrete che qui potremo andare in selezione personaggio Mentre prima si faceva direttamente, adesso non possiamo farlo più direttamente, dobbiamo fare per forza il passaggio di salvare, perché altrimenti non potremo salvare i nostri compiti. Una volta qui a seleziona personaggio, che cosa dovremo fare ragazzi? Cancellare il nostro personaggio, cancellare il secondo personaggio, quindi fate bene attenzione a ciò che cancellate e a ciò che state selezionando. Confermiamo, ci chiederà di scrivere Elimina non lo incollate perché tanto non funzionerà se incollate elimina dovrete per forza scriverlo elimina lettera per lettera confermate l'eliminazione e una volta che ci riporterà qui alla selezione del personaggio basterà premere cerchio e torneremo nella storia ragazzi Una volta che saremo nella storia, ragazzi, l'unica cosa che dovremo fare è fare start online, sessione solo in video, così non avremo nessuno che ci rompe i coglioni se vogliamo continuare a modellare i nostri completi. E il gioco è fatto e avremo tutti quanti i completi che avremo realizzato in, uh, in GTA Online. Insomma, allora, come ho già detto, cercherò di lasciarvi in descrizione questa fottutissima tabella con tutti quanti diciamo i completi, i vari link vi lascerò in descrizione anche il link del video contest ci sono anche in descrizione tutti i miei contatti ragazzi per chi volesse raggiungermi su PSN, su Social Club su Twitter, su Instagram insomma dappertutto ragazzi infatti poi vedete anche durante il video i lower tiers che passano e dicono Social Club Roxar oppure Google Plus insomma ragazzi tutti quanti i miei contatti io qui ragazzi vado a salvare questo completo eh, perché lo volevo salvare, quindi lo andrò a salvare in uno slot vuoto. Tutti gli altri completi che voi avrete andranno persi ovviamente ragazzi, ve lo dico perché sennò magari dopo mi dite no ma tu non l'hai detto, no ve lo dico, ve l'ho detto alla fine del video però ve lo dico. Quindi a questo punto ragazzi. Eh, qui a me ci sono alcuni completi che non si vedono perché comunque quel tipo di pantaloncino non andava io giustamente non mi ricordavo quali erano i pantaloncini che andavano e quali no però come vedete abbiamo tutti i nostri outfit, tutti i nostri jogger ragazzi, di tutti i colori con questo metodo è veramente semplicissimo per il personaggio uomo c'è l'altro glitch quello della modalità regista che io non porto perché non voglio stare Mezz'ora a duplicare quaglie. Eh, se non avete il save wizard, dovete stare mezz'ora a, mezz a duplica quaglie fino a che non vi riesce, quindi non ne ho assolutamente intenzione. Che altro aggiungere, ragazzi? È semplicissimo per il personaggio, donna. È veramente semplicissimo. Cercherò di portarvi anche il glitch delle tette fuori, vediamo se riesco a trovarlo. Però l'unico inconveniente è che possiamo usarlo solamente nelle missioni Questa è la data e l'ora in cui ho girato il glitch Detto questo, nient'altro da aggiungere Un saluto a tutti, al prossimo video